essere con voi e mi mancate vi penso e sarebbe bello poter fare insieme questa attività però magari la potete fare a casa con l'aiuto di qualcuno allora siccome ci avviciniamo a pasqua abbiamo pensato io e la mia squadra che vi presento qua c'è margot qua c'è andrea poi il videomaker sasha e aspettiamo poi Marco per la banda sonora, per la colonna sonora, si dice in italiano. E noi oggi vi proponiamo la creazione delle uova di Pasqua colorate, allora vi faremo vedere come procediamo. Dunque, prima di tutto abbiamo bisogno di uova. Allora, potete prendere delle uova eh, o le fate diventare sode, mettendole nell'acqua e poi fate bollire l'uovo per 9 minuti se no, ancora meglio è fare l'uovo eh, prima di svuotare l'uovo allora questo ti fa... vi fate aiutare da qualcuno prendendo dove l'ho messo un piccolo ago ecco questo Sì, non era questo, era quello questo, era il piccolo sì. prendete un uovo con un piccolo ago e fate piano piano un piccolo foro sopra l'uovo non, non fate toccare l'uovo facendo questo lavoro l'uovo sotto non deve, non deve toccare perché rischia di rompersi poi lo girate e fate piano piano questo qua ovviamente è già fatto per facilitare il lavoro però fate piano piano con l'ago aprite un buco un pochino più grande poi prendete una ciotola vi mettete sopra con l'uovo che tenete così e soffiate e piano piano l'uovo si svuota potete aiutarvi ogni tanto quando arrivate con il giallo eh, passate l'ago così in modo da rompere l'involcro del giallo e così scende meglio poi lavate le uova ovviamente le lavate anche prima di soffiare dentro e avete l'uovo svuotato e adesso vi faremo vedere come procediamo prendiamo un uovo ciascuno, uno qua, uno qua e uno qua allora abbiamo bisogno di acqua, mettiamo dell'acqua dentro i vasetti, dei pennelli ecco, e della carta velina la carta velina deve essere quella che se uno la bagna eh, perde il colore, quindi potete, se volete usare dei guanti, potete usare dei guanti, se no lo fate a matta, uh, va via, dopo un po' va via, non subito, vedete io qua, però a un certo punto forse di lavarle e vanno via. Allora, prendiamo il nostro pennello e prima di tutto iniziamo a bagnare l'uovo. lo bagniamo su tutta la superficie superficie ho anche il mio correttore automatico voilà poi mi asciugo le mani e scelgo uno, un colore o anche due se uno vuole allora io prenderò un po' di viola Faccio dei pezzettini, non troppo grandi ma neanche troppo piccoli, un po' di viola e un po' di rosa, per esempio. Potete fare un colore solo, potete fare un colore, cioè due colori, e libero. Sceglietevi dei colori, ragazze. Spero sì. ce ne sono solo due, potete per rimanere qualcos'altro. scelto il colore che ho fatto a pezzettini inizio però non devi fare questo davanti alla telecamera se no non vediamo più niente allora inizio prendo il mio pennello e applico la carta dandole delle pennellate di acqua vedete che qua c'è la velina che inizia a perdere il colore Butto bene bene dell'acqua per fare in modo che eh, si che aderisca il, la carta all'uovo un pezzettino di viola posso anche sovrapporre i colori un pochino e vado così per fare tutta la superficie dell'uovo. La superficie, scusa. No, non prende chiaro alla fine. siamo qua verifico mi manca un pezzettino qua piccolo aggiungo questo pezzo di viola dove che avevo un pezzo vuoto qua passo veramente bene dappertutto ripasso poi alla, alla fine perché aderisca bene la carta ovunque vedete Allora, adesso prendo l'uovo e lo metto ad asciugare, cioè lo, lo dimentico lì e lo lascio asciugare. Il tuo è finito? Sì. Vediamo un po', non lo puoi mettere nel tuo piatto e lo lasciamo asciugare e poi andare a lavarti le mani se vuoi. Non si può anche asciugare con il forno? Sì, se vogliamo... Possiamo eventualmente, per accelerare il processo, asciugarlo con il phon, oppure metterlo sul balcone al sole, ehm, oppure lo lasciate così che si asciuga. Okay. Allora, abbiamo le nostre uova, adesso anche le mie devono asciugarsi e quindi vi propongo questo, eh, voi provate a farle. Intanto vi faccio poi un altro video per farvi vedere il risultato una volta che sono asciutte. Vi bacio tutti e vi abbraccio uno a uno. Mi mancate, spero di vedervi presto e spero che riuscite a fare queste belle uova di Pasqua. A presto!